basa su una griglia uh, di orario uh, non più uh, per un mese ma per tutto l'anno come si può creare un, una simile griglia orario vi spiegherò in seguito intanto vi presento l'applicativo ci basiamo sull'applicativo mensile uh, per creare un orario di lavoro qua dobbiamo inserire nome e cognome e fissare il turno questo applicativo mensile uh, è perpetuo perché può essere uh, sistemato fino all'anno 2045 uh, perché così ho, ins ho inserito le festività, ma nello stesso tempo uh, possiamo anche uh, continuare la tabella festività con uh, le uh, date della Pasqua e uh, prolungarla all'infinito, per questo è perpetua. Come idea, uh, questo applicativo parte da tre fogli, foglio festività, la griglia che la prepariamo dopo e foglio base. Per uh, la festività ci manca solo il patrono della città uh, e possiamo inserirlo manualmente quando abbiamo la data. Uh, sappiamo la data angelo il contenuto e metto una X, così siamo a posto. Uh, torniamo là. Qua possiamo inserire nomi e cognomi, esempio. E sistemare i turni, scendendo. Io l'ho preparato per 50 persone. Scendendo abbiamo un calcolo fatto per i turni e anche personali, così sappiamo quanti uh, dipendenti fanno un turno e la copertura dei turni tenendo conto del totale dipendenti. Cosa possiamo cambiare uh, qua? Dopo che abbiamo inserito nome e cognome possiamo inserire anche la leggenda dei turni. Basta da questa parte fare una descrizione e seconda colonna dare un simbolo. Consiglio di dare le lettere come simbolo per avere la formatazione condizionale eseguita in questo modo, se noi uh, diamo uh, numeri in posto di, delle lettere, la formatazione condizionale non funziona tanto bene. E qua possiamo inserire per esempio M oppure mattina, pomeriggio, Sera, notte come desidera riposo mattina per il momento in cui abbiamo compilato questo questa leggenda dei turni possiamo passare alla creazione della griglia griglia cosa osserviamo il momento in cui noi abbiamo compilato la leggenda dei turni viene trasferita anche sulla pagina della griglia. Questa griglia non è più per un mese, ma come guardando qua è per un anno intero, fine a anzi per un anno e un mese uh, fino a uh, 30 gennaio 2023 qua sistemata ma come possiamo compilare i turni in una griglia così ampia allora ho creato una scorciatoia quest'anno uh, quest'anno uh, quest e un mese che sono scritti qua possono essere decise la partenza di quest'anno può essere decisa dal primo giorno uh, della griglia per esempio io vorrei uh, progettare il turno per il mese di dicembre 2020 non uh, da gennaio proprio da dicembre allora entro qua in, solo in prima cella e metto la data 01 12 2020. Si sì, da martedì, uh, mercoledì, giovedì, sabato, domenica. Sistemiamo per vedere. E... Nello stesso tempo, andando avanti, vediamo che questa griglia arriverà fino fine a 30 dicembre 2022. E noi abbiamo iniziato con primo dicembre 2020 e va fine a fine 30 dicembre 2022. Per due anni l'abbiamo sistemato. Maggio. 20 dicembre 2021, 30 dicembre 2021, entriamo già in 22 ed è per due anni, è già sistemata. Eh no, per un anno, per due anni è già sistemata la, la griglia dei turni. Come possiamo compilarla andiamo qua sotto dove facciamo una uh, una griglia base dei 28 giorni cancelliamo un attimino il contenuto così per uh, Poter creare questa griglia abbiamo qua come abbiamo sistemato noi i turni e inseriamo 28 giorni pensando in tal modo che eh, eh, i primi giorni di coincidere bene con vent ventottesimo giorno. Sono quattro settimane di lavoro che dobbiamo programmare. E proviamo a scrivere. Mattina. Pomeriggio. Sera. La nostra regola... Per poter essere trasferita uh, per tutto l'anno uh, e proseguire uh, questa griglia dobbiamo se noi adesso proviamo di bloccare questa Abbiamo provato di bloccare questa griglia qua per poter vedere come sistemare. Dobbiamo fare in tal modo che i giorni 27 e 28 uh, se devono continuare con uh, giorni 1, 2 e 3, devono incastrarsi in modo corretto, anche come uh, riposi e cosa ci interessa a noi. Per dire, se noi al giorno 26 mettiamo un riposo, giorno 27 un orario notturno, notte, e giorno... 28 o un'altra mattinata oppure um, un concedio ordinario come desideriamo noi come abbiamo fatto vediamo che proseguendo con mattina pomeriggio e sera non, uh, non si creano problemi adesso che abbiamo riempito abbastanza questa nostra griglia proviamo a sistemare il mezzo di questa griglia sì. così come desideriamo noi non, non devono essere tutti i turni uguali uh, dire abbiamo bisogno lunedì da qualcuno che ci fa la mattina il momento in cui noi programmiamo primo giorno già abbiamo qua anche giorno della settimana così abbiamo un'idea di come sarà programmata la la nostra griglia, per dire abbiamo bisogno di una persona che fa martedì mattina invece dopo due o tre persone che fanno uh, mercoledì di mattina e così, la griglia può avere diversi uh, modi di essere sistemata. Io adesso provo così di, di vedere come possiamo trasferire questa griglia, così come abbiamo creato noi, come si vede sulla griglia annuale. Per questa ho creato un, uh, un pulsante, qui abbiamo anche un contatore dei turni inseriti, come si vede, qui invece c'è un pulsante che fa trasferisci griglia griglia base sulla griglia annuale momento in cui lo clicchiamo vediamo che sulla griglia annuale si è trasferita questa griglia base in che modo è stata copiata e incolata qui come vediamo fino al giorno 28 poi di nuovo copiata e incolata in seguito. Vediamo dal giorno 29 parte come fosse il primo giorno della nostra griglia. E così andando avanti fino al 2022. Beh, per due anni è già stata programmata. Adesso... Cosa dobbiamo fare? Dopo che abbiamo creato questa griglia, sapendo mentalmente che eh, turno 1 potrà essere fatto di un certo numero di persone, turno 2 e andiamo a sistemarla sull'orario mensile. E abbiamo detto che iniziamo con dicembre 2020. Se noi per dire guardiamo adesso il nostro orario, lo vediamo vuoto per dire gennaio 2020, noi non l'abbiamo programmato. Ma dicembre 2020 vediamo che ci uh, trasferisce in automatico la nostra griglia per il mese di dicembre. Se invece andiamo avanti con 2021, vediamo che abbiamo anche dicembre, ma abbiamo anche gennaio, febbraio, anche se sembra di no, ma tenendo conto che la griglia solo 28 giorni, il momento in cui si è compilato febbraio uh, la posizione della nostra griglia parte dal 20 febbraio marzo ogni mese ha una posizione diversa della griglia perché uh, essendo una griglia di 28 giorni Uh, continua uh, a cambiare dopo 28 giorni comunque anche in queste vedremo che quello che abbiamo compilato è stato trasferito sui mesi corrispondenti così abbiamo una griglia di quattro settimane che, che girerà in modo continuo quanto tempo desideriamo noi di programmarla un anno due uh, e non per forza dobbiamo uh, prolungare quella griglia che io ho fatto per uh, uh, due anni all'infinito. In seguito vi mostrerò come possiamo riprendere la griglia e farla partire da zero senza uh, cambiare più di tanto. Il momento in cui noi abbiamo sistemato il personale con il turno giusto, abbiamo guardato i contatori se ci soddisfa davvero la uh, copertura dei turni e come numero di personale per ogni turno. A fine di questo mese abbiamo gli stessi contatori anche qua che ci fanno vedere ogni dipendente quanti turni ha eseguito in quel mese e dobbiamo tenere conto che questa è solo una griglia di base non si può intervenire sulla griglia uh, direttamente, qua essendo delle formule che aiutano a trasferire la griglia annuale su questa pagina, ma in caso in cui siamo soddisfatti del risultato uh, di questa griglia, possiamo, cliccando su questo pulsante, di creare un, una pagina uguale a questa, ma quale non contiene le formule. In questo modo possiamo intervenire in caso di un, uh, una richiesta di permesso, una malattia, un cambio di turno. Come si fa? Cliccando su questo pulsante. Vedremo che si creerà qua, si aprirà una nuova pagina senza intervenire su questa. Vedete, foglio 1. Questo foglio non è la stessa cosa con foglio base. Questo è un foglio creato uh, con questa macro apposta per questo mese come vediamo questa questo foglio non può cambiare il mese e non posso nemmeno girare i turni uh, per prima cosa io consiglio di rinominare il foglio con il nome del mese che abbiamo creato dicembre 2020 e lo allora, rinominiamo dicembre 2020. Okay. Da questo momento cosa possiamo fare? Inserire, come ho detto, giorni di malattia oppure permessi un cambio di turno se abbiamo bisogno di uh, uh, verificare per esempio facciamo due o tre cambi di turno ma non siamo più certi che turno deve sostituire questa persona basta ritornare sul foglio base e dare un'occhiata come doveva lavorare l'altra persona quel giorno e questa è una de, uh, delle possibilità nello stesso tempo uh, se noi siamo certi che il foglio base i contatori sono giusti niente non ci impedisce di um uh...